Ora entriamo nella dimensione creativa artistica femminile. Onirico dedica una fragranza a una grandissima donna barocca italiana, Artemisia Gentileschi. La nonna fragranza è ispirata a lei e il numero 9, dal punto di vista esoterico, è il numero della sintesi, del completamento, il frutto maturo che dà vita. Questa è la donna, un essere perfetto, secondo le antiche tradizioni esoteriche, un essere perfetto che dà vita ed è vita se stessa. Questa fragranza è ispirata sia a questo concetto filosofico del numero 9 del principio divino femminile e alla grande artista barocca Artemisia Gentileschi. Artemisia nacque alla fine del 1500 a Roma dalla famiglia di Orazio Gentileschi. In adolescenza diventa talmente brava da superare l'attività pittorica del padre, aderendo alla corrente del realismo caravaggesco. Cosimo II de' Medici di Firenze si accorge della sua capacità della sua bravura e la porta nella sua corte. Permette a Gentileschi di girare le corti più importanti di Europa, diventando la pittrice più famosa del barocco italiano annoverata ancora adesso nei libri d'arte vi racconto la fragranza innanzitutto concentriamoci un attimino sul tappo è un onice verde che deve ricordare le volutà della pittura di uno dei quadri più particolari di artemisia allegoria di un autoritratto dove lei si firma artimizia da lì il nome della fragranza il marmo come vi ho detto un onice verde e racconta la dimissione delle sue pennellate materiche quanto era materica la sua vita come è composta la fragranza? iniziamo con la testa abbiamo questo zenzero fresco insieme al mandarino il cuore si scalda diventa romantico, sensuale, femminile, ma con grande personalità abbiamo il fior di ciampaca insieme al fiore di zenzero e il fiore d'arancio una bellissima volutà di zucchero caramellato il finale è tra i più belli della linea abbiamo uno zenzero candito insieme alla vaniglia, il muschio bianco, l'ambra e le note legnose.